Volevo dirti una cosa. Davvero? Sì. Ah, anch'io volevo dirti una cosa. Anche tu? Beh, sì. Che cosa? Prima tu. No, no, di pure. È che non è facile. Magari è la stessa cosa mia. Sul serio? Non lo so. Sarebbe fantastico. Cosa? Cioè, sarebbe bello che io e te... Sì, insomma, se questa cosa fosse reciproca. Io volevo sapere se credi in Dio. Cosa? Credi in Dio? È questo che volevi dirmi? Sì. Cioè, mi stai sul serio chiedendo se credo in Dio? Esatto. Pazzesco. Allora? Ci credi o no? Certo che ci credo. Con chi credi di parlare? No, perché ogni tanto sembra che non ci credi. Sei tu che non ci credi Io? Sì, tu, arrivi qui, fai tutte ste domande E questo cosa c'entra, scusa? Guarda che se una cosa non la capisci non vuol dire che sia sbagliata Magari è un problema tuo Vuoi dire che sono stupido? No, sto dicendo che non credi in Dio Per favore Se tu ci credessi non faresti tutte queste domande del cazzo Scusa, eh Ma per esempio credi anche alla vita eterna? Sì Nel senso che ci credi veramente? Sì, ci credo Devo ancora finire il puzzle. Siccome ci sono tutte le verità possibili, vuol dire che non ce n'è una, perché quella si imporrebbe, nel senso che se noi parliamo del teorema di Pitagora, ne parliamo qui e siamo tutti d'accordo, poi andiamo in Sudafrica, ne parliamo in Sudafrica e siamo tutti d'accordo, poi andiamo in Indonesia e siamo tutti d'accordo, poi andiamo in Alaska e siamo tutti, quella è una verità, quella che i greci definivano epistemica, cioè che si, epistemica, si impone da sola, basta vederla con la Bibbia no, con la Bibbia ci sono tutte le verità possibili Ci sono addirittura le forme di teologia, terzo, quarto, secolo dopo Cristo per esempio la teologia catafatica che dice che di, di, l'unica definizione possibile di Dio sapete qual è? eliminare tutto ciò che non è e quando avete eliminato tutto ciò che rimane è Dio no, era una teologia seria, eh? non è una battuta teologia catafatica e poi c'è la, la teologia per esempio apofatica che dice che su Dio si può solo tacere Ecco, questo secondo me è l'unico pensiero che uno pretende di Dio, nessuno sa nulla. Cioè, inutile starliendo. Cioè, ogni volta che uno dice Dio è così, sta dicendo che cosa lui pensa che Dio sia, non com'è Dio. Allora, siccome io non ne so nulla di Dio, io di Dio non parlo mai. Ho la grossa fortuna che neanche la Bibbia parla di Dio, e quindi posso raccontare questo libro tranquillamente senza mai usare il termine Dio perché è sbagliato, perché è inventato. Ok? Ora, tutti noi sappiamo, perché la dottrina ce lo dice, che Sodoma e Gomorra sono state rase al suolo perché quelli erano degli sporcaccioni sodomiti. È vero o no? È vero o no? Allora, siccome era degli sporcaccioni sodomiti, Dio decide di uccidere anche i bambini e le bambine perché tanto sarebbero diventati sodomiti da grandi, quindi era meglio portarsi avanti col lavoro. Bibbia però al Deuteronomio 29, Deuteronomio 29 c'è scritta un'altra cosa, dice quando i tuoi figli ti chiederanno perché sono state distrutte solo e Gomorra, tu darai la spiegazione. perché hanno abbandonato l'alleanza di Yahweh e sono andati a servire altri Elohim Elohim che non avevano conosciuto cioè sono state distrutte perché hanno abbandonato ciao Roberto perché hanno abbandonato l'alleanza militare la sodomia non c'entra niente ma è scritto qui eh? è scritto qui perché hanno abbandonato l'alleanza militare distrutte per quel motivo lì, per motivi di strategia militare. La Sodomia non c'entra assolutamente niente. Assolutamente niente. Scusa. Posso dire? Cosa? Ho un dubbio. Dimmi. L'omosessualità è immorale? Sì. Siamo proprio sicuri? Cosa vorresti dire? Perché è immorale? Hai presente cosa è successo agli abitanti di Sodoma? Sì. Quindi? Eh, ma sono stati puniti per la violenza, non per l'atto in sé. E chi lo dice? È scritto nella Bibbia. No, non c'è scritto così. Aspetta, te lo cerco. No, no, lascia stare, mi fido. È immorale perché è contro natura. Contro natura? Esatto. Gli animali non lo fanno, quindi è immorale. Ho capito. Capito? Sì. Anche il sesso fuori dal matrimonio è immorale. Sì. Perché? Perché altrimenti saremmo come gli animali. Gli animali lo fanno quindi è immorale? Esatto. È una contraddizione. E chi lo dice? Come chi lo dice? È scritto nella Bibbia? No. Visto? Eh, quella dei Masoretti è forse quella un po' meno attendibile. Volevo capire per quale motivo ha detto questo. Per... Perché è la più tarda, quindi quella che ha subito più elaborazioni. D'accordo, grazie. Però è quella che abbiamo quella che viene utilizzata e quindi facciamo finta però bisogna essere consapevoli, prego Ehi, ciao. no vai ci conosciamo veramente e, e, quindi, e quindi uso quella perché se io usassi per esempio i testi di Qumran che non sono vocalizzati e mettessi le vocalizzazioni mie ma lei si immagina che cosa mi direbbero che Biglino vocalizza a modo suo cosa cosa che molta esegesi ebraica fa con la stessa bibbia dei masoretti, cioè toglie quei suoni vocalici che adesso li vediamo e ne mette altri, cambiando i significati. Ma lo può fare sono ebrei, sono a scuole esegetiche ebraiche, se lo facessi io mi massacrano in 30 secondi. Loro lo possono fare e mi sta benissimo, che problema c'è? Tanto nessuno sa quali fossero le vocali in origine. E quindi? Ma è da questo concetto che bisogna partire quando si parla dell'Antico Testamento. Perché altrimenti sembra di parlare di un libro che è stato dettato da Dio: parla, eh, vabbè, che è stato, non faccio battute, che è stato dettato da Dio e che è rimasto così nei secoli. Non esiste libro più manomesso della Bibbia. ci sono gli stessi problemi okay, quindi anche, la... anche, lì non ci sono, anche lì vengono vocalizzate con suoni vocalici che in genere vengono eh, tratti dai sistemi di vocalizzazione delle lingue semitiche pur sapendo che il sumero non è semitico quindi, quindi... ce lo siamo inventato noi l'interpretazione anche delle cuneiforme sumero Grazie. almeno per quanto riguarda le vocali, eh, i suoni vocalici allora se noi a questo Tevel mettiamo una E ebraica, due, E-E, ah, questo è un esempio biblico, eh, non di fantasia, libro del Levitico, così lo leggiamo Tevel, che significa universo, mondo, terra. Se noi mettiamo un'altra E, cioè aggiungiamo un puntino qui, e un puntino qui, lo leggiamo sempre Tevel, ma è il rapporto sessuale di una donna con un animale. Oppure rapporto sessuale tra suocero e nuora. Quindi così è terra, mondo, universo. Così quindi capite che la caccolina di una mosca su un papiro se c'entra al posto giusto. Sì, le apocrifiche del, del Vecchio Testamento, test poi però devo prendere una, un attimo una via per dare un pochettino po le idee. Dunque, sulle apocrifi del Vecchio Testamento eh, ci sono per esempio i, i libri di Enoch che sono più interessanti del, diciamo, del um, Vecchio Testamento canonico perché su certe cose sono più espliciti. Eh, però anche lì non bisogna mitizzarli. Io vedo spesso, noi devo dire, ah, siccome è un testo apocrifo. Apocrifo per la chiesa romana eh? perché il libro di Enoch è un testo canonico per i cristiani copti per intenderci quindi loro lo accettano come vero noi, do, noi dobbiamo rifiutarlo loro invece lo accettano come vero dico noi nel senso che mi inserisco nella tradizione dell'educazione dell ovviamente religione cristiana che ho però anche quelli vanno presi esattamente come la Bibbia sono libri scritti da uomini cioè se noi prendiamo le varie versioni del libro di Eno nelle varie lingue amarico, Aramaico, lingua Ghez ci sono delle variazioni che sono impressionanti. cioè chiunque avesse in mano quei libri che a noi diciamo, ne faceva quel che voleva e lo faceva in funzione delle sue idee, cioè cercava di veicolare le sue idee faccio un esempio qui non si tratta di tema, ma una cosa, veramente, è una curiosità se noi leggiamo l'antico testamento nel libro della Genesi ci sono le genealogie dei padri no? dei padri antidiluviani, okay? Allora, in una delle genealogie c'è scritto che Yaret è il padre di Enoch, nell'altra, un capitolo dopo, c'è scritto che Enoch è il padre di Yaret. Allora uno dice andiamo nel libro di Enoch, lui saprà se era figlio, no. Nel libro di Enoch, che è fatto di cinque libri, in uno c'è scritto che Enoch è il padre di Yaret, nell'altro c'è scritto che Yaret è il padre di Enoch, quindi neppure Enoch sapeva se era figlio o padre. Perché? Perché non l'ha scritto lui, ovviamente perché altrimenti quell'amore non ci sarebbe stato mi spiego quindi prendiamo tutto con beneficio di cioè facciamo finta con tutti con tutti con tutti. cioè guai a mitizzare dei lì, dicendo lì c'è la verità no lì sono dei libri scritti da uomini e dentro ci sono anche delle verità sicuramente eh, per esempio uno si dice di Yahweh che insomma non è quel bel personaggio che poi è stato fatto diventare no? cioè Dio di amore cioè... Nella Bibbia è definito Ishmi il Hama, cioè un uomo di guerra, quello lo faceva e sapeva fare solo. Io non so se qualcuno di voi ha sentito su Repubblica lo la... scambio epistolare tra Eugenio Scafari e Benedetto XVI prima e la comunità ebraica poi. Scafari faceva notare giustamente che okay, io insomma, non è quella che pasta d'uomo che c'è stata poi dipinta e che è stata costruita. E ovviamente ci sono state reazioni per dire no, no Scafari, ma insomma e quindi gli hanno detto vatti a vedere per esempio che sono il dico 19 e 18 o vedere lì lì lì c'è tutto scritto non dimenticarti, non osservare ancora contro i figli del tuo popolo, ama il tuo prossimo come te stesso, io sono io eh. ok, allora uno legge questa frase qui, in effetti, e qui lui, io eh, sta dando una serie di regolamenti quindi andiamo avanti a leggere, però, no? perché altrimenti ci fermiamo le indicazioni. e andando avanti a leggere, sempre lui che parla chiunque commenta ad un con una donna sposata, come chiunque commenta ad un con la donna del suo prossimo, la ulcera e la siano messe a morte. Se uno ha avuto rapporti con la zona, siano messe a morte anche due. Se uno prende i moglie alla figlia e la madre, come un i fa, si bruceranno a lui e a loro. Se una donna si avvicina a un animale per accoppiarsi con essi ucciderà la donna e l'animale. Però mi raccomando, eh? senza servare la cosa. Allora, questo è scritto nell'Antico Testamento delle traduzioni delle Bibbie che abbiamo in casa. Questa è la Bibbia delle famiglie, ok? Quindi questo per dire che se si legge attentamente il fratto, si capisce molto bene qual è la figura di cui la Bibbia ci parla e devo dire che se per caso cosa che secondo me non è, ma secondo me se per caso gli autori biblici hanno voluto attraverso questi racconti usare l'allegoria e la metafora devo, devo dire che mi piacerebbe guardarmi negli occhi per chiedere ma come devo lì? inventare queste allegorie queste metafore per fare tu o Dio uno dei personaggi più impresentabili dell'intera dell storia dell'umanità perché questo te lo dico molto chiaramente occupato posso chiederti una cosa? Ti spiace chiedermela dopo dopo quando? Quando ho finito. Eh ma è importante. Ci sei? Cosa c'è? Come fa un essere intelligente ad aver creato un mondo così stupido? Chi ha parlato di intelligenza? Tra l'altro pa pare che il significato originario di uomo individuo maschio nelle radici ebraiche sia quello che piscia contro il muro, La prova. che indica una funzione cioè, come dire, identificabile. Eh? identificabile. Eh, noi per esempio diciamo questa è quella che fa un po' da base, Mm? ma non abbiamo nessuna garanzia che sia la più vera, nel modo più assoluto. Quindi anche su questa facciamo finta. Perché se noi per esempio prendiamo i Targumim, la Bibbia scritta in aramaico, scrive cose completamente diverse da questa. Questa qui, cioè sulla base di questa, per esempio, noi abbiamo un canone biblico che è un, parlo di, Christi, di cattolici, di un po' più di 40 libri. Se noi prendessimo la tradizione samaritana, che era una delle scuole in competizione, loro credono veri sei libri, non 40. Gli altri li escludono. Quindi siamo veramente nel marasma più totale. Per questo io dico io faccio finta ma lo dichiaro, perché onestà intellettuale vuole che si possa solo fare finta. Cioè chiunque da questi libri qui ricavi verità assolute eh, ci sta raccontando le sue verità, non le verità che può ricavare da quel libro, perché da quel libro si ricava di tutto. Se si legge i Targumim, si legge che... scusate perché poi in base alle domande io vado... Eh, ok, come sempre, tanto so già che di nuovo <ride> di un sacco di quelle cose che sono lì non parlerò, me le riporterò in borsa la prossima volta. E, um, se noi leggiamo i Targumin, per esempio c'è scritto che Mosè non era mica figlio degli Evrimi, era figlio degli Yahudè, cioè dei sacerdoti di Akhenaton, e che tutti quelli che sono usciti con lui dall'Egitto erano solo egiziani, altro che ebrei. Capisce? Cioè, quindi siamo veramente nel marasma più totale. Dopodiché la tradizione impone una verità, tutti noi veniamo ammaestrati dentro quella verità, non la verifichiamo e per noi è la verità. Scusi un attimo, eh. Domande che non devo fare. Il problema è. Che se io avessi dovuto scommettere una parte importante di me, avrei scommesso che l'avevo spento, perché ero certo di averlo spento, per fortuna non ho scommesso quella parte importante di me. Prego. Il problema nasce nel momento in cui sulla Bibbia vengono calate coltri di mistero, purché non si capisca ciò che c'è scritto questo è il vero problema quindi, quindi quando sentite qualcuno che vi dice no ma perché la Bibbia va interpretata vi sta intortando leggete la Bibbia che avete in casa lentamente eh? leggetela lentamente ragionando voi, stasera andiamo a vedere alcune cose ragionando sulle, sulle parole che già trovate quindi anche con le Bibbie tradotte per le famiglie capirete un sacco di cose capirete un sacco di cose e quando qualcuno vi dice ah no ma lì c'è scritto così in realtà vuol dire dico io intanto dico che lì c'è scritto così che poi voglia dire cos'ha lo dici tu perché il testo dice così non cos'ha perché se cominciamo a fare sto discorso allora ripeto lo facciamo anche con Eliere. quando l'Iliere dice così in realtà vuol dire cos'ha e facciamo esattamente la stessa cosa esattamente anche perché quando noi pensiamo alla Bibbia, no? pensiamo a un libro che così è nell'inconscio collettivo, che è stato scritto così nei millenni e che, eh, siccome è ispirato da Dio, mai più nessuno l'ha toccato. No? Allora, l'Antico Testamento è una cozzaglia, un insieme di libri che sono stati scritti nel corso dei secoli e che sono tra i più scritti, riscritti, cancellati, emendati, interpolati, corretti, fatti scomparire ritrovati che esistano nella storia dell'umanità dovete sapere che nella Bibbia non c'è una riga una della quale noi sappiamo e possiamo dire quella riga l'ha scritta quello là non ce n'è una se voi leggete gli studi dei biblisti delle università giudaiche di Israele tipo la Hebrew University, tipo il professor Alexander Reufe dice, una delle poche certezze che abbiamo sapete, lo scrive, eh, se volete vedo tutti i riferimenti dice, l'unica certezza che abbiamo è che la Bibbia che leggiamo noi non è quella scritta in origine e da quel libro lì dovrebbe dipendere la nostra eternità ma veramente io discuto con Dio dopo ma discuto io con Lui non Lui con me è ovvio, no? dovrei essere chiaro perché questo è il discorso non c'è una riga una uno dice, ma eh, so, i libri, per esempio i primi cinque libri sono attribuiti a Mosè sì, peccato che i primi cinque libri siano stati riscritti tutti circa mille anni riscritti, eh? mille anni dopo Mosè e in quei libri lì c'è scritto anche come è stato sepolto Mosè <ride> e c'è anche scritto fino ad oggi mai nessuno ha saputo dove sia sepolto Mosè c'è qualcosa che... Eh? è che poi noi non pareggiamo, allora... Non dico che bisogna essere sempre d'accordo, ok? Tu hai le tue idee, io ho le mie, amici come prima. Per me ognuno è padrone a casa sua e può fare quello che vuole. Io non vado in casa della gente a dire come deve pulire la doccia, che tende a mettere o che ne so. Non sono affari miei, però voglio capire. Mi sembra il minimo, no? Cioè, non voglio che tu faccia quello che dico, però dai, almeno fammi capire quello che fai. Oppure fammi capire cosa devo capire per capire. Con chi parli? Eh? Con chi stai parlando? Come con chi sto parlando? Sei sbronzo, per caso? Sto parlando con Dio. Con chi? Con Dio. Con Dio? Sì, Dio. È presente? Che Dio? Perché? Secondo te quanti ce ne sono? Cioè, fammi capire, tu stai parlando con Dio? Sì. Adesso? Sì. Qui? È onnipresente, no? Dai, per favore. Cosa c'è, scusa? Una birra, per favore. Tu non ci parli mai? Con chi? Con Dio? Sì. Non ci parli. Non ho detto questo. Non l'hai detto, però l'hai pensato. Non l'ho detto e non l'ho pensato, va bene? Allora cosa vuoi? Chiedevo solo se sei sbronzo, tutto qui. Beh, non sono sbronzo. Perfetto. Ah, chiedi a Dio se ci paga il conto.